Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Halo Infinite Questo è il mio ritorno su Halo Infinite dato che non ci giocavo da parecchi mesi Ho fatto qualche partita per riprenderci un po' la mano prima di questo video E vi faccio subito vedere che siamo al livello 19 del Winter Update Non so per quale motivo io abbia il Battle Pass sbloccato dato che non l'ho mai comprato Magari potete dirmelo nei commenti è stato regalato a tutti non lo so, comunque mi mancano 10 livellini per completare questo battle pass del winter update di Halo Infinite, fatemi sapere nei commenti se qualcuno di voi ci sta ancora giocando ad Halo Infinite, mentre io andrei a ricercare una partita rapida andiamo di partita rapida lascio che il gioco scelga se faremo massacro, eh, cattura la bandiera re della collina roccaforti, insomma una serie di modalità, ed è un po' che non esce teschio a dire la verità, magari l'hanno tolta dalle rotazioni. Comunque, la partita è già stata trovata. Ho messo la regione del matchmaking locale perché mettendo l'estesa, ogni tanto si trovava un po' di lag e mettendo comunque la regione locale, non si hanno particolari problemi di ricerca della partita, si trova comunque abbastanza velocemente. Direi di iniziare subito. Il mio Spartan, come vedete, ha un fighissimo cappellino. Quindi andiamo con il cappellino di Natale. E vediamo di fare qualche missione, devo... la missione diciamo più tosta probabilmente che devo fare è quella di ottenere una serie di uccisioni nel multiplayer, Massacro. è un po' tosta perché comunque muori abbastanza facilmente in Halo Infinite, eccolo lì il mio cappellino, fiero, vabbè sono semplicemente un tizio con un cappellino in testa, nessun altro ha il cappellino purtroppo, Copa 40, va bene. Vediamo un po', andiamo, nel frattempo ragazzi Vi ricordo di mettere un bel mi piace al video Di commentare e di iscrivervi al canale Per non perdervi i prossimi caricamenti Potete anche scrivermi la vostra gamer tag qui nei commenti Allora là c'è il lanciarazzi Vanno a prendere gli nemici? Qualcosa mi dice di sì No, nessuno va a prendere il lanciarazzi Davvero Wait, what? E eh, me lo prendo io Molto volentieri Allora, andiamo Ok, lui giustamente scappa Ora abbiamo Una buona arma dai. Oh raga, ma che colpo gli ho lanciato No dai, perché mi sono messo a ricaricare Sono scemo Cuodo, morto di uh, attenzione eh. Ok, devo stare molto attento Con i lanciarazzi, non deve cadere in mano nemica Eh no, la. Un scomodo Tagliamo, no qua posso sc solo scendere Ok Allora Buono Buono, buono, buono Devo rimanere molto calmo Con il lanciarazzi Eccone la 1 E arriverà qui sotto lui Ok, è morto Chi mi ha ucciso? No dai Che palle, stavo cercando di andare per la serie Di uccisioni se mi ha ucciso qualcuno arrivandomi da dietro Mannaggia Eh ci credo Spartano ucciso Ho sentito il colpo di lanciarazzi No dove è andato? Dai Di pochissimo è andato sotto Non l'hanno ucciso? No no Non ho preso l'assist Ok c'è il sovrascudo tra poco Andiamo a prenderlo Sicuramente andranno anche i nemici a prendere il sovrascudo Eccoli che arrivano Buono Buono Eccoli che arriva un altro No ce n'è uno nel fondo No Buono questo sovrascudo mi ha fatto fare 3 kill Godo. Dai in fondo c'è qualcuno Guarda quello che va Dai non è morto Dai che palle però Mi sono beccato quello con il lanciarazzi Ma c'è ancora in giro il lanciarazzi? Mi sa che non l'ho appena preso Ok dai vediamo di riuscire a fare qualcosa Abbiamo i nostri compagni che sono stati tutti ammazzati Da delle granate Allà c'è il tipo con il lanciarazzi che arriva Dobbiamo scappare immediatamente, via Via, via, via, l'ho visto che arriva quello con il lanciarazzi Dai, non è morto è Crepa, grazie Qualcuno che è qui sopra Perfetto Arriva qualcuno dietro Sì, c'è qualcuno qui, eh senza di te, Dove è andato. Ok, è morto. Allora, possiamo prenderci questo e lo schiodone Adesso riusciamo a uccidere qualcuno? O quel tipo là? No, dai. La mira però non era così male. Allora... Sono sotto di noi. Abbiamo abbattuto i loro scudi. È morto? Sì, dovrebbe essere morto. Dai, non l'ho preso Adesso mi prende lui invece, vedrai Ecco, appunto, lo sapevo Lo sapevo che mi prendeva lui Porco cane Ok Vediamo un po' se si riesce a sistemare Questa prendetela, che l'hanno sistemata come arma Ed è davvero buona Sì, vabbè, però puoi anche, puoi anche gentilmente morire Per favore grazie Mi stava un po' triggerando quel tipo No basta basta tu basta Grazie <ride> ho già avuto Brutte esperienze con quello schiodone Andiamo qui nel lato Buono Ok Dai raga, cioè. Scudi fuori uso No, dai, quanti erano? Cacchio. Coppa 40 non sta andando molto bene comunque. 3-9. Ma potrebbe andare meglio per il povero Coppa 40. Seguiamo il nostro compagno qua. Non so, si, sì, dai, eh, ma è Coppa 40. Non, no, non conveniva farlo. Effettivamente è stata una cagata. No, Mi sono vi ho visto dopo che era Coppa 40 e non dovevo andare con lui. Anche perché poi si sono girati tutti verso di me. Ho avuto tre persone che mi sparavano. Non conveniva fare questa cosa. Ok, andiamo di qua invece, ne siamo 2 contro 1. Qui dovremmo vincere. Ah, 2 contro 1 con i lanciarazzi, tra l'altro. Ok, va, grazie. Basta feste, godo. Questo qui era in serie, eh. Allora c'è un altro nemico qui in giro Sto facendo il giro Eccolo Perfetto Ok sta per arrivare lo schiodone Però io andrei a prendermi il lanciarazzi in realtà Nessuno di loro arriva a prendersi il lanciarazzi C'è molta poca contestazione Molta poca contestazione eh. Sulle armi forti Oddio Buono, assist. Eh, vaffanculo, lo sapevo, c'era uno con lo schiodone che mi stava puntando. Per quel tipo lì non va a uccidere nessuno, comunque, assurdo. E in generale i miei compagni non prendono le armi. Cioè le lasciano, le lasciano giù proprio non gliene ne frega niente. Ecco, quello con lo schiodone ovviamente non posso combatterlo. Uh, mi conviene andare di qua. Dai, pensavo di averlo preso in testa! Che peccato! Che peccato! Allora, questa partita è davvero tosta. Allora, c'è qualcuno, tra l'altro. FK. E FK vince lui. No, dai, eh. Oh, va bene, tutto però. Ok, buono. Per fortuna ho avuto un mio squadra. compagno che mi ha fatto un po' da backup qui. Ok, dove sono tutti loro? Eh? Dammi il fucile della battaglia. Mmm. Mmm. Dai però... Ma perché non lo ammazzano... Non vedono che c'è qualcuno che... che... Cioè il tipo che c'era qui no? non ha visto che c'era qualcuno Farava in continuazione Oggetti potenziati in arrivo. E ora arriva quello con il lanciazze Perché nessuno è andato a contestarglielo immagino potenziati disponibili. Mm. Eccolo Godo Godo Madonna ragazzi Non riuscivo a mirare Dov'è? Ah sta facendo il giro Buono Giù giù giù giù Ottimo così Dai tira fuori la testolina allora prendiamoci le granate, granate dynamo acquisite. Armi potenziate presto disponibili. Dai però Armi potenziate ora disponibili. Sì però che sfiga ragazzi cioè, Questo qui manco si è Che c'era un tipo dietro che lo stava per assassinare Anche se gli assassini non ci sono più qui anche lì, anche lì, anche lì. Morto? Non è morto? Non ci credo ragazzi. Non ci credo. Adesso c'è qualcuno che cade qua giù. E da dove? Niente. Loro sono troppo più compatti di noi. Però non stanno. Cioè non ce ne sono che stanno andando davvero tanto male. A parte degli ultimi due di ogni squadra. Ok. La carne da macello, eh vabbè, lo sapevo che andava a finire così. Niente da fare, lo ammazzo con la granata? No, niente da fare, grazie. Abbiamo tenuto fino alla fine, ma alla fine non siamo più riusciti a far nulla. Cioè, loro hanno tutte le armi più forti. Il sovrascudo lo riusciamo a prendere Buono Abbiamo noi lanciarazzi Grande Dai eh, che ti ho dato una mano Niente qua qualcuno si è suicidato di brutto Dammi lo spankler Godo ma ho ucciso quello con, eh, con il sovrascudo Vado a prendere delle armi in realtà Le armi nuove grazie Qui c'è qualcun altro, eh. No, no, no, no, no, no. Via. Muori. Muori. Ah, cacchio. 49 sono. A 49. No, peccato abbiamo perso. Peccato. Però è una partita davvero combattutissima. Mi è piaciuta. Hanno vinto loro e vabbè, quello con il... il... Addirittura davanti alla visiera Chissà quando la davano quella Però dai non manco Dovrei aver fatto qualche missione Di che altro Buono Ne ho completate due E basta uccidere altre 5 persone Nella prossima partita Per completarne un'altra Ho ottenuto il casco Va bene Vai andiamo subito a fare Un'altra partita Sempre qui su Halo Infinite Comunque vi stavo dicendo All'inizio della scorsa partita potete scrivermi nei commenti la vostra gamer tag, la mia la vedete lì in basso a destra, anche la anglashortspear96, come il nome che c'è su youtube, ma aggiungeteci un 96, e possiamo giocare insieme, perché ho intenzione di portare qualche live su Halo Infinite, ho intenzione in realtà di fare delle live su youtube in cui giochiamo un po' a diversi giochi, posso fare Pokémon Fire Rush dove facciamo un po' di Divindex e chiacchieriamo, posso fare Halo Infinite, come in questo caso, posso fare... Overwatch 2 o anche qualche gioco di carte come Marvel Snap o Legends of Runeterra insomma si può variare durante le live si può fare un po' di tutto si può fare anche un po' di just chatting no? la categoria che c'è su Twitch ovvero semplicemente si chiacchiera e insomma si possono fare parecchie cose sulle live che sono molto interessanti tra l'altro dovrei aver anche attivato quando vedrete questo video attualmente non l'ho ancora fatto ma quando lo vedrete Uh, dovrei aver attivato anche gli abbonamenti al canale, quindi se vi va potete abbonarvi, ovviamente gli abbonati avranno tutta una serie di benefici tra cui ovviamente l'accesso prioritario al, al gioco, perché se si gioca appunto, insieme ci sono tante persone che vogliono giocare, con me ci sono limitati posti, come in questo caso ce ne sono tre avrete ovviamente la, la priorità se siete abbonati Allora, logoramento, ok Qua abbiamo vite contate, è un massacro ma abbiamo vite contate semplicemente. Loro hanno già un fucile di precisione. Buono? Può crepare gentilmente quello, grazie. Cioè, gli ho sparato 3 miliardi di colpi in faccia, non è morto. Eh. Peccato, peccato, gli avevo tolto un po' di scudo. Buongiorno, chiedo scudo. Ma non è bastato a ucciderlo. No, e eh, niente. Qua mi sono andato io ad imboscare dove non dovevo farlo. Non dovevo andare ad imboscarmi lì con il tizio con il lanciarazzi, ovviamente. Ok. Ah, lui però da fucile da battaglia. Quindi molto probabilmente vincerà lui. E continuano a vincere loro perché hanno preso il lanciarazzi. Allora, mettere nelle modalità lo ovvero quelle con vite contate, delle power weapon, come lanciarazzi, fucile di precisione, ehm, l'infilzatore, eh, lo spunzone, non mi ricordo come si chiama in questo momento, non ha molto senso per quanto mi riguarda. Non ha molto senso perché rendi la partita troppo facile ad una squadra piuttosto che ad un'altra. Cioè una volta che uno prende il lanciarazzi è ovviamente più avvantaggiato, cioè ci sta a mettere il fucile da battaglia, Ancora ancora il fucile di precisione. Ma il lanciarazzi no, secondo me è un po' troppo. Il lanciarazzi. Come vedete, ovviamente abbiamo straperso. Ma perché loro allora avevano preso sia il fucile di precisione che il lanciarazzi? Quindi, insomma, un po' difficile vincere contro una squadra che prende tutte e due le power weapon. Niente, anche lui ha perso. Eravamo iniziato anche relativamente bene con quel nostro flank. Secondo me è un altro compagno di squadra Che eravamo andati a uccidere Ok, ora possiamo andare a prenderlo noi fucile di precisione Ah, perfetto Ce l'avevamo fatta comunque prima loro Dai, si è abbassato Non ci posso credere Ah, vabbè, ok eh, dietro ce l'ho dietro, l'ho visto dopo. Cioè, l'ho visto sulla minimappa, ma non potevo farci nulla. Niente, ragazzi, questa partita è una merda. Questa partita è completamente sbilanciata. Gli avversari sono troppo più ravi di noi. Ed è un peccato che abbiano messo più che altro il logoramento. Perché in una partita normale, magari avremmo potuto anche dire la nostra. Ma logoramento si è tutti un po' più... Dai può ucciderlo qualcuno per favore Grazie Ok loro allora lo spawnano da là immagino No We di poco Dai di pochissimo Pensa averlo preso in testa L'ho comunque colpito cioè, L'ho comunque preso Fantastico Dai non l'ho preso Preso. Guado. Sì, vabbè, poi. <ride> vabbè, qualcuno ha tirato la bobina di loro ovviamente. No, ne abbiamo fatto cagare sta partita. Davvero pessima. Ah, Mi restano pochi. Oggetti potenziati in arrivo. potenziati disponibili Devo prendere il lanciarazzi? C'è ancora un lanciarazzi più che altro non lo sapevo Ok bene l'ho finito Dammi un cioè grazie Zona di pericolo? Ok Dove sono i nemici? Dall'altra parte? Eh, dovranno venire qui prima o poi Vabbè però che palle Mi sono confuso con i comandi Ok è morto Ma hanno perso perché non sono stati nella zona Vado ragazzi poi eravamo 4 contro 2, non capisco perché non andavano attivamente a cercarli. 4 contro 2 avevano vinto al 90%. E invece sono, erano rimasti lì fermi ad aspettare loro, cosa sbagliatissima per quanto mi riguarda. Vabbè, andiamo a fare l'ultima partita di questo video, sempre in partita rapida. Lasciamo che il gioco scelga appunto eh, la modalità. Credo che la modalità eliminazione, sì, logoramento, un po' come la chiama il gioco, sia figa però in una squadra in cui ci si può parlare. Cioè per esempio se ci mettiamo a giocare noi in chiamata, magari su Discord, ha senso. Giocata così con degli sconosciuti eh, un po' troppo casuale, diventa tutto un po' troppo casuale. Vediamo adesso quale partita ci, ci dà. Perfetto. Ho fatto un'altra partita, ma era talmente brutta, piena di campe. non cattura la bandiera, in cui non si è fatto un punto in tutta la partita. L'ho direttamente tagliata. Non aveva molto senso farvela vedere. Direi che quindi il video può finire qui. Io vi ricordo di mettere un bel mi piace. Se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere, è tutto. Al prossimo video.